Grazie non mi Ho paura, le metto le mani. Eh, non mi guardare così, ho paura. Che ti fai un gesto di vomito? Lì là! Oh, che schifo! Che schifezza. Scusate per questo momento trash. mi ha colpito questo? No, no bruttissimo. Ma buongiorno. One eternity later <onsultene> I ragazzi Con ah umano ah Tremendo! Cioè praticamente se tu cioè, hai l'accento romano Hai il 20% di probabilità in più di portarmi a casa a fine cena Ve lo, ve lo giuro Cioè io quando, appena sono arrivata ho detto mm, Che bel posto Ve lo giuro ragazzi! Tremendo, Tremendo eh, Non ce la posso proprio fare Smith mi smart libre, su Amazon music. What the fuck! Questi ultimi periodi è solo per nascondere l'amore che provo per te e. Hai scelto? Facciamo sesso? No, hai fatto la tua scelta. Ok. giochi sono i migliori amici dell'uomo il manga c è, c è, c è. non era ancora stato pubblicato eppure fui criticata per quella scelta io vado a altro caffè eh <ride> Dai Applausi Fantastico Lucy grandissima no, no, no. Girare <ride> Più veloce Se no non fa la schiuma cazzo